Dai, signore, dai, si fermi, dai, non facciamo nulla, dai. <ride> allora, se mi dice che non stava facendo eh, niente Prendetelo, in prendetelo, mare, prendetelo in braccio. <ride> eh, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta che no. Oh, sì, a non me visto tutto. Ah, venuto. Oh, oh, che cazzo! Oh, che cazzo! No, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, e si vuoi andare a marcia inietto, vedrai sarà un piacere, e hop!